Allora, buongiorno. Iniziamo a guardare un poco quello, diciamo, la, la, la parte di programmazione, iniziando con un argomento che in teoria dovreste già conoscere tutti perfettamente, perché avete, dovreste aver già visto in uh, corsi, in uh, tutta una serie di corsi precedentemente. Sono i tipi di dati astratti, gli ADT. Li avete già sentiti nominare? Domanda? No, bene. Allora, un tipo di dato astratto è un diciamo un, un, una metafora. In qua... ah, ah, ah. Beh, posso metterlo. In qualche modo è un, un, formalì, un, un una metafora che ci permette di mettere assieme nello stesso contenitore sia i dati, sia le operazioni che noi utilizziamo per operare su questi dati. Allora, l'ADT è un modello eh, matematico e sono estremamente, estremamente utili quando noi ci mettiamo a eh, progettare un algoritmo complesso. Perché in qualche modo buttiamo una parte della complessità sull'oggetto questi possono essere visti come un'estensione dei normali tipi eh, nei linguaggi di programmazione come intero carattere stringa eccetera con in più le operazioni che io posso fare su questi tipi S dovreste aver sentito nella vostra testa un campanello fare bing e eh, dovrebbe esservi immediatamente venuto in mente le classi allora le classi sono sicuramente una possibile implementazione, del, una possibile realizzazione del concetto di tipo di dato astratto. Ma pensare in termini di ADT, affrontare un, un problema in termini di ADT non è, non è eh, necessario utilizzare un paradigma classico, si può tranquillamente organizzare i propri algoritmi in termini di ADT lavorando ad esempio in un linguaggio che non consente le classi, come il C, vecchio, vecchio stile. Io per, per anche Fulvio, per anni, abbiamo fatto il corso di eh, algoritmo e programmazione avanzata, in cui era fondamentale il concetto di abstract data type, anche se nel C non abbiamo assolutamente classi, eredità, eccetera. Comunque, sicuramente le classi, conoscendo voi le classi, il concetto di dato astratto è un qualcosa che dovrebbe esservi estremamente familiare, estremamente noto, diciamo qualcosa con cui siete già abituati ad avere a che fare. Eh, si parla di eh, tipo di dati astratto, perché il termine astratto eh, sta a significare che noi vogliamo definire in modo preciso quali sono le operazioni che noi intendiamo fare sui dati, ma non abbiamo intenzione di entrare nei dettagli di come queste operazioni sono poi realizzati. Quindi non vogliamo entrare nei dettagli del, dell'interfaccia, nei, nei dettagli dell'implementazione, ma vogliamo limitarci all'interfaccia. Da questo punto di vista, gli ADT si sposano abbastanza bene con il concetto, in un linguaggio eh, come il Java, di eh, classi astratte o interfacce. Semplicemente io mi limito a dire quali sono i metodi, che cosa dovrebbero fare, ma non do dettagli su come eh, questi sono implementati, in teoria, perché poi in realtà non posso completamente prescindere dall'implementazione. Alcuni dettagli, alcuni, alcuni concetti dell'implementazione sono talmente importanti che devono essere noti anche a livello di ADT, ed sono quelli che mi permettono di scegliere un ADT piuttosto, piuttosto che un altro. Allora, ti si potrebbe chiedere perché studiare gli ADT, ma il, dal momento che noi già conosciamo, voi già conoscete un linguaggio che supporta le interfacce e le classi astratte. sicuramente non abbiamo intenzione, non è nostra intenzione in questo corso di eh, spingervi a crearvi i vostri ADT, creare i propri ADT è un'operazione complicata, va fatta con, con particolare attenzione, è sicuramente lunga, deve essere fatta diciamo, da, da professionisti in qualche modo. E il punto è che i diversi ADT che esistono disponibili hanno ognuno alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Ed è essenziale dal vostro punto di vista decidere quale utilizzare nelle varie nelle varie, nei vari problemi che vi trovate ad affrontare allora il decidere quale ADT utilizzare per decidere quale ADT utilizzare bisogna avere un'idea di come gli ADT vanno progettati e di che cosa sta dietro al concetto di ADT e questa è la ragione per cui proveremo a entrare un poco dentro il, la definizione di, di, di tipi di dati astratti un famoso programmatore che non avevo mai sentito prima di, di cercare un, di fare i lucidi sugli ADT dice che quando uno progetta un programma la cosa fondamentale prima è definire le strutture dati una volta che io ho definito le strutture dati, tutto il resto del codice è praticamente colla, piccola roba che io riesco a scrivere in modo molto molto semplice quindi il nucleo, quando io affronto un problema, è definire quali strutture dati uso. E per poter usare, definire quali strutture dati uso, devo sapere vantaggi e svantaggi delle strutture dati che ho a disposizione, dove strutture dati sta a significare tipi di dati astratti. Quindi l'obiettivo di eh, imparare... Il, gli ADT in realtà è una specie di meta obiettivo io non ho intenzione di imparare a costruire un ADT ma voglio imparare quello che devo imparare per costruire un ADT e questo può fornirmi una, una visione in qualche modo più chiara e più, più utile per decidere quale effettivamente implementare e utilizzare allora esistono il concetto di ADT è talmente importante ed è talmente Utile, è stato utilizzato in svariati linguaggi, che esistono, eh, praticamente tutti i linguaggi ad alto livello rendono disponibili degli ADT, togliendovi quindi il fardello di dover scrivere le, le, cose, le strutture dati più, più elementari ad esempio la, quella che viene chiamata la standard template library in C++ o la Java collection framework in Java ma praticamente ogni linguaggio serio, fra virgolette, ad alto livello contiene al suo interno una, un, una serie di ADT eh, già definiti, built in o, o direttamente o sotto forma di librerie, comunque utilizzabili e standardizzate per i programmatori. Allora se possiamo pensare a quello che deve essere un ADT molto, molto generico, diciamo che pensando a un ADT come un qualche cosa, come un contenitore che contiene oggetti, non preoccupiamoci di quali siano questi oggetti. Sicuramente l'ADT deve fornirci un metodo, un sistema per aggiungere un oggetto Rimuovere un oggetto, beh molto spesso, a volte no, Abbiamo, si possono costruire ADT in cui non si possono rimuovere oggetti, però diciamo che un ADT simpatico potrebbe avere un modo per aggiungere un oggetto, per rimuovere un oggetto e per trovare, recuperare o comunque accedere a un qualche oggetto all'interno. Eh, Altre, altre funzioni assolutamente comuni a tutti gli ADT che gestiscono masse di eh, oggetti sono le funzioni per controllare se il mio insieme è vuoto, ad esempio, oppure se il mio insieme è pieno. Uh, se questo ha un senso, perché potrebbe non avere un senso, potrei avere un insieme che non si riempie mai, dove mai va sempre preso nel senso informatico, non nel senso filosofico, vuol dire mai, vuol dire che prima o poi si riempie perché è finita la memoria, perché è finita, eh, perché è finita la corrente. Comunque, eh, ma teoricamente posso continuare ad aggiungere oggetti senza, senza dovermi preoccupare di quanti ce ne sono poi tendenzialmente potrei aver bisogno di un metodo per recuperare una parte di questi oggetti o per fare delle operazioni sopra questi oggetti Allora facciamo un esempio di possibile ADT molto molto semplice, immaginiamoci il sacco dei regali di Babbo Natale allora noi abbiamo soltanto tre funzioni uno è inserisci un eh, giocattolo Un'altra funzione è togli un giocattolo. E la terza funzione è conta quanti giocattoli ho. Allora, ad esempio, inserisci un giocattolo, vuol dire prendi un giocattolo e metti nel sacco. Ovviamente possono esserci duplicati, perché due bambini diversi possono desiderare lo stesso gioco, e quindi Babbo Natale va in giro con due copie dello stesso gioco. Rimuovere il gioco per darlo a un bambino... Contare quanti sono i giocatori all'interno del sacco. Possibile implementazione. Inserisco un gioco, tolgo un gioco, conto i giochi. Quando mi viene chiesto di contare i giochi, mi metto, conto quanti giochi ci sono nel sacco e restituisco l'informazione all'utente. Questo è spaventosamente poco efficiente. Ci rendiamo conto che questa qui è un'implementazione che Assolutamente non, non, non è accettabile perché tutte le volte che io chiedo quanti giocattoli ci sono li devo contare, se nei giocattoli ne ho veramente tanti e devo contarli molto spesso passo tutto il mio tempo di calcolo a contare i giocattoli. Quale potrebbe essere una, una soluzione per evitare questo di dover contare i giocattoli ogni volta? Perfetto, il vostro collega ha detto una possibile soluzione, chi sta sentendo la registrazione non l'ha sentita, una possibile soluzione è questa, ed è tutte le volte io mi tengo un conto di quali sono, quanti sono i giocattoli all'interno del, eh, del mio sacco, perché tutte le volte che inserisco un giocattolo aumento uno, tutte le volte che tolgo un giocattolo diminuisco uno, e quando mi chiedono di dire quanti giocattoli ci sono, semplicemente dico il numero che trovo scritto sul foglietto che sta contando quanti giocatori ho in quel momento dall'esterno volendo guardare l'interfaccia se volete, della, de, della funzione io ho sempre le tre stesse funzioni però chiaramente c'è una, una differenza fondamentale perché il, il tempo e la, la, le performance di una delle due implementazioni sono, è completamente diversa rispetto all'altra è vero che gli ADT non specificano i dettagli dell'implementazione, della realizzazione di quello che io sto facendo, però alcune informazioni su quali sono gli algoritmi che vengono realizzati sono assolutamente essenziali. Voi dovete conoscerle per poter scegliere quale ADT prendere. Se ricordate, ma adesso le rivedremo meglio, le Java Connection Framework, voi avete che la stessa, lo stesso, la stessa classe, lista, può essere implementata in modi diversi. Allora, bisogna sapere, anche senza entrare, soprattutto senza entrare nei dettagli, però bisogna avere un'idea di quali sono le implementazioni eh, possibili della lista, di quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle diverse implementazioni, per poi scegliere quale ha senso usare nella nello specifico problema che stiamo cercando di risolvere. Quindi, è vero, possiamo ignorare l'implementazione, ma una serie di eh, informazioni sull'algoritmo sono essenziali. Quindi possiamo ignorare i dettagli dell'implementazione, non possiamo ignorare l'implementazione. La, la struttura generale dell'implementazione dobbiamo conoscerla. In particolar modo dobbiamo conoscere eh, la complessità delle operazioni. Che vengono, eh, fatte dal nostro, che vengono realizzate dal nostro ADT. E il concetto di complessità è uno dei concetti che vedremo in questa lezione. Allora...